Buongiorno a tutti, eccoci qui dalla sede di Airforex. Io sono Arduino Schenato e rappresento appunto Airforex da molti anni. Questo video è un video un po' particolare. Si parlerà di eh, accantonare, eh, diciamo, soldi, eh, accantonare capitale per ottenere un po' alla volta un patrimonio. Allora, io in questo, in questo video quindi non parlerò del classico esempio di trading, del del grafico X piuttosto che della strategia o del modo anche mentale, dell'approccio mentale corretto, del money management, tutte uh, queste cose che sono sicuramente importanti. Ma parlo di un'altra cosa che mi arriva da un libro che sto rileggendo, sto rileggendo e anzi questa cosa io ve la consiglio perché uh, rileggere, come rivedere i corsi, no? Ri, uh, reiterare, è molto importante per capire sempre di più. Più si ripete una certa cosa, più si diventa consapevole di quello che si fa. È un po' come quando si pratica no? una certa cosa. Noi diciamo nel trading ovviamente più lo fai e più in un certo modo, con metodo perfetto ci sta, ma il fare, il cercare di rifare costantemente l'analisi nello stesso modo, riguardare i grafici eccetera, permette di capire meglio, di fare meglio quello che si va a a fare appunto eh, anche no, l'esempio facciamo spesso del, del guidare no? Quindi guidare la macchina eh, diventa automatico perché, perché si fa sempre quindi non abbiamo più il, eh, il bisogno di eh, sapere dove va eh, il piede, la frizione, la marcia poi ormai ci sono cambio automatico eccetera Però detto questo io rileggo io rifaccio, rivedo i corsi anche i miei eh, cerco di studiare durante il giorno una buona parte visto che io comunque la mia attività è il trader principalmente e eh, tutta la parte formativa didattica operativa legata a Forex eh, ho del tempo che dedico durante il giorno per lo studio per l'evoluzione per cercare di capire uno dei modi che ho è leggere mm? Ovviamente leggo libri, quindi in questo momento sto rileggendo per la seconda volta. In realtà, un libro che comprai probabilmente, questo non so neanche di che anno è, ma penso di averlo preso nel 2010-2011. Uh, questo è un libro, non so di che periodo sia, ma io penso di averlo preso proprio in quel periodo lì che vi ho appena detto. Non so se ci sia la data di uscita. 2009 è uscito, ecco io penso di averlo preso probabilmente forse in quel periodo l'anno dopo, insomma l'ho preso in quel periodo là, è un libro un po' adesso è un po' infatti un po' invecchiato, ma è questo, eh? 50 classici della ricchezza, eh, molto molto interessante, è un libro credo, che avevo già letto e ero arrivato al secondo terzo capitolo, e ho riletto questo capitolo tre volte mh, negli ultimi giorni è un capitolo dedicato all'imprenditore eh, nonché mh, famoso eh, diciamo imprenditore famoso eh, formatore eh, nel settore della finanza personale americano che si chiama David Bach. David Bach, eccolo qua eh, il capitolo è il nome di un suo libro il milionario, il milionario automatico the ormeric millionaire ok? questo è un po' la cosa allora in questo capitolino di qualche pagina eh, devo dire che ci sono riversati parecchie cose interessanti È eh, veramente eh, molto interessante. Non riuscite riuscito a trovare ancora sto libro ma comunque troverete sicuramente anche perché back, tra l'altro fa anche dei podcast io comunque avevo sì, già letto anche altre cose no? Eh, ci sono altri libri importanti in inglese forse tradotti anche in italiano, però leggere anche in inglese, no? abbiamo fatto svariati libri che ho qua sopra, Market Wizards, vi ricordate, dedicati proprio invece alle strategie di trading, all'approccio no? del trader di un certo tipo, eh, gestore di fondi, trader privati, importanti o meno, conosciuti o meno, eh, che avevo spesso tradotto proprio in, dall'inglese, però anche perché così imparate no? una lingua, vi tenete in ma ah, detto questo, ehm, questo libro mi piace molto, è un bellissimo libro. E ci sono tutti questi esempi, probabilmente ne farò ancora di video riguardanti ciò che mi ha eh, insegnato qualche, qualcosa di questi capitoli, in questo caso questo personaggio, David Buck. Perché dico questo? Perché eh, siccome mi trovo spesso a, eh, ad avere clienti che sono corsisti, mi piace chiamarli clienti, corsisti, gente insomma, che vuole imparare a eh, fare trading e ovviamente lo fa non perché vuole così far trading e basta, perché magari gli piacciono i mercati, per carità, ovviamente questa cosa ci deve essere, eh, lo diciamo sempre, la passione, eh, però lo si fa perché, perché l'intento è quello di guadagnare, quindi si cercano delle eh, attività che possano piacere e possono far guadagnare. Ovviamente la borsa, in generale, eh, i mercati finanziari sono una di queste, però sappiamo quanto può essere difficile, eccetera. Uh, quindi, cosa voglio dire? Ecco, mi trovo spesso magari con persone di, dai 20 ai 50-60 anni, ma io qui prenderei più la soglia dai 20 ai 50, uh, che mi dicono, ah, io a me piace il trading, magari hanno anche un po' studiato, eccetera, però ho pochi soldi da investire, quindi magari fanno fatica, magari anche aprire un conto con, uh, con pochi soldi e magari si... Si fanno un po' accecare anche no, da questi mh, guadagni facili oppure eh, questo mi potrebbe dare dei soldi oppure mi dice che se faccio un certo tipo di cosa eh, potrei faccio un certo tipo di, eh, come dire, di equity eh, potrei entrare in questa società dove gestiscono tanti soldi cioè tutte queste cose qua comunque al di là di quello poi sono anche obiettivi diversi di vita io voglio fare per esempio il trader privato ma mi trovo con pochi soldi ecco c'è tutta una questione su questo cioè il fatto di dire mh, magari anche imprenditori che nella loro vita hanno comunque guadagnato un sacco di soldi hanno fatto eh, tanto e hanno guadagnato ma il regime di vita, il, lo stile di vita mh, il continuare a spendere li ha portati che è vero che guadagnavano di più ma non per questo poi avevano di più e proprio questo è un po' l'oggetto, cioè il trovarsi praticamente a eh, continuare a girare il denaro spesso indebitati, carte di credito, mutui, leasing, tutte queste cose che poi non fanno altro che andare a peggiorare una determinata situazione. Quindi diciamo che poi questo potrebbe essere un altro video riguardante il debito, quello che penso io sul debito poi può essere condivisibile o meno, ma per me è stato comunque vincente non riconoscere nel debito in generale la fonte per poi eh no, reinvestire, quindi perché poi ognuno ha la sua visione, per me non è così. Insomma, tutta una serie di un cane che si morde la coda e ci si trova, a ah, magari poter essere anche persone che potrebbero investire qualcosa in ottica di trading o in ottica di investing, ma comunque eh, qui stiamo parlando del fatto di riuscire ad accantonare, ad avere del patrimonio, per poi capire il da farsi con questo patrimonio. Il problema è che non c'è questa mentalità. E eh, in, questo, in questo libro, Bach racconta di un episodio, eh, appunto probabilmente ne parla nel libro eh, appunto. Eh, The Romeric Millionaire, ne parla in questo libro, dove praticamente eh, dice che eh, c'è questa consulenza che lui fece a, ancora quando faceva tipo il consulente, mh, a, queste, a questa coppia, adesso i particolari non li ricordo esattamente, ma insomma fece questa consulenza, e eh, questa coppia, che ormai insomma era tipo età alla pensione, aveva 60 anni così, eh, aveva praticamente eh, un sacco di cose, nel senso che eh, aveva soldi in banca, più aveva due case di proprietà, più aveva una barca e più aveva qualche automobile parte il fatto che io non sono ecco anche qui non voglio fare l'esempio di quanto è però avevano tutte queste cose in più avevano soldi e quando Bach gli chiese insomma questi erano due eh, impiegati due dipendenti eh, con stipendi medi che però da quando avevano praticamente vent'anni avevano preso il consiglio dei genitori e avevano sempre eh, ogni mese che ricevevano il loro stipendio un po' uno un po' l'altro, però ogni mese andavano a eh, come dire, prendere obbligatoriamente una parte di quello stipendio e lo eh, andavano a accantonare. E si sono ritrovati, raccontava Bach, due persone normalissime, non facevano, non erano imprenditori o magari potevano avere dei momenti in cui i soldi potevano essere generati in modo più potente, no? E quindi... Non, hanno, non avevano guadagnato di più di altri nel, nella loro vita, ma avevano gestito, pianificato le loro entrate in maniera diversa, appunto accantonando, mensilmente accantonando. E proprio qui è il, eh, il come dire il, dove va a mh, portarsi Bach quando parla di questo e il suo, diciamo, mantra di questo capitolo dice in inglese, ve lo dico poi ve lo dico in italiano pay yourself First, paga prima te stesso, no? In italiano. E se ci pensiamo bene, se noi facciamo i dipendenti di un'azienda, abbiamo la busta paga e nella busta paga viene già, eh, come dire, trattenuto l'importo, il, il capitale che va a eh, pagare le tasse allo Stato e i contributi. Quindi praticamente... Lo Stato, sapendo come l'uomo tende a gestirsi i propri soldi, che nel 90% dei casi non ha gestione, se no si troverebbe, come spesso succede a molti invece imprenditori, che lo, le tasse le pagano l'anno dopo e si trovano che non hanno più i soldi per pagare le tasse, lasciamo stare che sono alte, ok? Ma non ci sono più soldi per pagare le tasse proprio perché si spende tutto, non si ha nessuna gestione del denaro. Mentre lo Stato eh, ha capito che non può farlo con tutti, con i dipendenti gli va a uh, applicare già la tassazione a busta paga, già obbligatoriamente versata con i contributi. Quindi perché noi non andiamo a ragionare nello stesso modo, anche questo fa l'esempio sempre, eh, dello Stato per esempio. Quindi la prima cosa da fare è pay yourself first. Se noi siamo imprenditori, pay yourself first. Se noi siamo dipendenti, l'uguale come facciamo? Nel momento in cui noi abbiamo, riceviamo un bonifico, che è diciamo la paga del nostro lavoro mensile, quindi ovviamente siamo imprenditori e fatturiamo giornalmente, non è che ogni giorno lo facciamo, anche perché poi ha dei costi il bonifico, no, ma mensilmente riceviamo mille, dovremmo imparare subito a prendere questi mille, ritirare questi mille almeno un 10% di questi 1000, da un 10% a un 20%. Ovviamente più si riesce a guadagnare, più si riesce a gestire questa percentuale. Almeno un 10% per, un, per uno stipendio piccolo e questo 10% va subito bonificato a un conto che non è nella stessa banca e soprattutto dove non si ha, accesso con carte di debito, con carte di credito e cose di questo tipo. È un conto completamente per risparmiare, al massimo poi magari vi spiego rapidamente, per investire qualcosa a lungo termine anche devi rimanere lì. Quindi noi dobbiamo pagare prima noi stessi, prima di tutto, prima delle bollette, prima del pagamento delle tasse, eh, prima di pagare i dipendenti, i collaboratori, siamo imprenditori, qualsiasi cosa. Prima quel 10% va a noi. Prima di tutto va a noi. Questo cosa genera? Intanto genera quello che vi volevo dire, cioè il fatto che piano piano vi accorgerete come facendo questo PAM ogni mese, vi troverete dopo sei mesi, un anno, due anni, tre anni, quattro anni. Ve lo dico perché io lo faccio, quindi oltre al fatto che ho letto questo, ma lo faccio pure io, vi troverete che inizierete a vedere anno dopo anno mettendo via pochissimo, dei numeri, ok? Senza accorgervene. E in più, l'altra cosa che vi porta è che se voi pagate voi prima, avete un po' meno. Provate a pensare, se mettono una tassa del 10% su tutto quello che guadagnate subito, voi comunque la dovreste pagare. Invece di pagare voi, andreste a pagare qualcun altro, lo Stato in questo caso, e la paghereste. In questo caso fate la stessa cosa. Quindi... Quel 90% che vi serve dovrete riuscire a gestire tutte le vostre cose. Quindi questo vi darà anche un boost per cercare di, magari, se siete un imprenditore, fatturare di più, trovare nuovi clienti, insomma, nuove eh, modalità per migliorarsi, quindi aumentare il proprio fatturato, ma sempre con il pay yourself first. Se siete dipendenti, uguali cercherete di trovare il modo per magari evitare a volte spese inutili. Per esempio, non so, andare tre volte in meno al bar o una volta in meno a bersi la cosa, la birra, eccetera, eccetera. Questo. Quindi, questo anche per gli imprenditori, cioè per chi ha un'azienda, liberi professionisti, eccetera. Quindi, se vogliamo investire nel trading, non è vero che non abbiamo i soldi, è che non abbiamo mai risparmiato qualcosa per investire poi questi soldi. Perché dopo io di questi soldi, nel tempo, perché poi dopo nel trading c'è tutto il fattore che bisogna anche studiare, bisogna capire, cioè, non è che imparo subito i mercati così, quindi possiamo dargli anche quel tempo e nel tempo si può decidere, c'è il video passato che vi ho portato qui sul canale che parla proprio simile a questo, però portati nel, nel, nel tema più trading, con gli obiettivi, eccetera, ma anche questa è una cosa molto importante che io vedo che non c'è proprio risparmio. Questo poi vi permette di essere anche più tranquilli perché se siete degli imprenditori poi comunque, non so, dopo dieci anni sapete che avete un vostro cuscinetto è un po' un paracadute anche, avete la vostra, diciamo chiamiamola così, pensione, avete il vostro eh, appunto cuscinetto, la vostra, il vostro paracadute, eh, la vostra tutela che vi permette poi di, di essere tranquilli. E non per niente c'è un sacco di, eh, di percentuali, di, anche di imprenditori, di persone che poi arrivano e hanno un problema e non sono capaci di far fronte a questo problema perché non hanno mai risparmiato nulla. E Ripeto, non è vero che se prendi 1000 euro al mese non ce la fai. Probabilmente sei troppo indebitato prima, allora a quel punto dovrai cercare di capire come gestire questo debito facendo sempre la stessa cosa di prima. Magari all'inizio invece di mettere un 10%, metti un 5%. Però inizi intanto a cantonare, accantonare, accantonare. Spesso ci si accorge che se andiamo a fare magari a a fare qualche, avere qualche sfizio in meno, no? a farsi, che poi a volte serve anche a poco, otterremo questi risultati. Quindi non è una questione di quanto noi fatturiamo, oppure eh, eh, ma io ho fatto un sacco di milioni no? con la mia azienda, eccetera, non ho un soldo. Perché non hai mai fatto questo? Questo è un qualcosa, ti assicuro, come così, eh, consiglio di risparmio, molto semplice, però che ho riletto qui, che io faccio da tempo, e devo dire che io per esempio ho appunto anche, eh, mi sono creato un, un fondo proprio mio eh, dove ogni anno metto qualcosa, oltre che un altro conto dove metto un'altra cosa. E questi fondi ce n'è uno dove lo tengo esattamente di liquidità, quindi praticamente non viene quasi investito, quindi non ha praticamente, non dico quasi perché ha una, un leggerissimo per evitare proprio l'erosione dell'inflazione, soprattutto in questo, questo momento. E c'è l'altro che invece va a investire eh, esclusivamente su un paio, due, tre ETF a lungo termine. Quindi, per esempio, uno su tutti l'ETF, lo SPI, no? l'ETF sull'S&P 500, per esempio. Ovviamente io adesso qui non sto dicendo di fare questo, ma mi sto dicendo che poi si può anche decidere di, amme di ammettere questi soldi e ogni mese si va a investire, quindi a creare questo cumulo di reddito, questo patrimonio che è anche investito i mercati, per esempio il mercato dell'S&P 500 che guardavo prima, aspetta un attimo che vado a prenderlo, guardavo prima su i vari Morningstar, Morningstar Yahoo Finance, eccetera, lo storico performance dell'S&P 500 con tutte le performance anno dopo anno, dal 1994, sto leggendo, eh, ad oggi, è esattamente, guardate qua ve lo dico, del, 12, del circa il 13, tra il 12 e il 13% tra il 12% e il 13%, negli ultimi 27 anni, okay, dal 94% ad oggi. In realtà poi ci sono anche ETF, per esempio, ehm, ETF MSC World, che ci sono vari ETF poi su questo, che replicano l'andamento di eh, moltissime aziende mm, a livello mondiale, eh, anche, su, alcuni vanno anche su alcuni mercati emergenti, eccetera, anche questo, insieme magari a un SP500, può diventare anche quello a... Eh, leggevo anche qui ha ah, praticamente una insomma una uno storico a livello performance molto molto interessante nel senso che eh, fa tipo il set, ha fatto negli ultimi 15 anni, 10 anni 15 anni, non mi ricordo più adesso non trovo più il dato eh, ha fatto tipo il 7% all'anno ecco questo dovete fare cioè dovete andare avete un conto un conto con la banca X, che è il conto di, diciamo, attivo circolante, no? il conto dove c'è il cash flow, quindi la vostra azienda, il vostro lavoro, la vostra vita, eccetera. Poi questo lo dovrete, dovreste andare ad aprire un altro conto dove in questo conto fate il paga prima te stesso, che è il, buon, ehm, il buon David Bach, va a, a parlarci di lui, Proprio dice proprio questo, paga prima te stesso, ok? Paga prima te stesso. Uh, il solo modo per diventare ricco, sto leggendo un attimo, con facilità è pagare prima te stesso, accantonando automaticamente, automaticam deve essere obbligato, non dovete pensarci, uh, automaticamente mh, almeno il 10% del tuo stipendio per risparmi programmi pensionistici, ecco io quello che ho infatti è anche un fondo pensione, quello che dicevo prima, o investimenti. Mm? Ok? Quindi eh, questo è molto molto importante perché vi porta ad avere appunto eh, sicuramente un altro poi stile di vita. Tra qualche anno avete la possibilità di andare a investire con i vostri soldi senza dovervi indebitare ulteriormente. Volete fare un viaggio, volete fare qualsiasi cosa, volete investire anche nel trading e quindi magari dedicare poi, non so, avete messo via per vent'anni dico anche 5.000 euro l'anno, ok? E dopo vent'anni con l'interesse composto appunto di questi ETF, avete magari 150.000 euro, o anche di più, dipende, con 5.000 5, 5, 5, 5 euro l'anno potrebbe essere un'idea, 130, 120, quello che è, Ecco, potete dire, vabbè, 20.000 li posso anche prendere e mettere in un conto di trading, e fare un trading consapevole. Quindi avete tutto un altro, vedete, cioè c'è tutta un'altra scelta. Mm. Ma anche se, se avete già, no? Se avete già, il fatto di avere comunque questa propensione è importante, perché vi genera ancora di più e quindi potete investire, per esempio, nell'investing di lungo termine, per esempio prima parlavamo dello SPI, dell'ETF sullsp 500, potete investire ancora, eh, ancora di più, oppure potete appunto dedicare una parte, prenderla e metterla in un conto di trading con un broker sano, ovviamente, e magari avere più soldi per fare anche il trading, quindi possibili guadagni maggiori eccetera con rischi minori perché poi alla fine è lì l'obiettivo quindi percentuali piccoli di rischio per guadagnare comunque il giusto a livello di euro perché poi è quello avere la possibilità anche di sostenere c'è cioè un guasto della macchina piuttosto che la casa o qualcosa non avete il problema che qualcuno addirittura si va a indebitare c'è la gente che si indebita per le vacanze no? quindi eh, questo non deve accadere il debito è quasi sempre cattivo per me, in rari casi può essere un qualcosa di attivo, ma non è questo il video. Quindi state praticamente, dovete fare questo secondo me. Questa è una cosa che leggendo lui e in realtà è quello che io tendenzialmente faccio già da anni, è una cosa che a mio avviso può portarvi poi a essere più sereni e a fare le cose che volete. Bene, io direi che questo è tutto, vediamo se mi manca qualcosa che volevo dirvi ehm, su questo, direi di no. Mm. Quindi vedete, la costruzione del patrimonio è, è un qualcosa di lento, no? Eh, Roma non è stata costruita in una notte, quindi non vogliamo, eh, non a volte addirittura ci sono questi che vanno a fare l'attività di network marketing perché gli fanno no, il castello con questi guadagni enormi, queste cose. Stiamo parlando di nulla. Cerchiamo invece di pagare prima noi stessi. Questo darà anche un boost a quello che noi facciamo perché cercheremo poi di con quello che ci rimane di pagare tutto quello che pagavamo prima, però intanto andiamo a cantonare. Okay? Quindi se vi fate, se iniziate a dire ma io prendo pochi soldi, ma io questo, ma io quello, è su tutti alibi, e non riuscirete mai ad accontonare un patrimonio che col tempo, che è anche fruttato nel tempo, vi possa far sentire sereni e fare anche delle cose che volete che oggi non potete fare perché non li avete. Questo è. Va bene? Bene, allora ringraziamo appunto David Bach per, questo, per questa idea che mi è venuta mentre leggevo. Ho detto adesso ci faccio un bel video perché è vero che tante volte parlando con voi mi capita di sentire questo. Mm, non c'è magari il capitale da investire perché questo, perché quello allora iniziamo oggi <ride> iniziate oggi iniziate domani quando arriverà il primo stipendio fate questa cosa e dovete farla in modo automatico obbligato diciamo no? come se fosse un, una trattenuta per una tassa nuova che è uscita e quindi quello lo farete lo fareste in questo caso uguale solo che invece di pagare lo Stato o chi per esso pagate voi bene Grazie a tutti, lasciate un mi piace ovviamente, solite cose, campanella, non campanella, l'iscrizione al canale se lo volete fare, altrimenti pazienza. Guardate questo video, se vi è piaciuto, anche se lo mettete un mi piace, ecco, commentate, è importante, e poi condividete con la vostra community. Io vi ringrazio, vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao.